Nella mia città abitano persone speciali Alcune sono giovani come mia sorella Altre hanno i capelli bianchi come mio nonno Sono donne e uomini Tutti molto indaffarati Guidano ambulanze di giorno e di notte E aiutano chi sta male Parlano al telefono con chi si sente solo Offrono un pasto a chi non ce l'ha Accompagnano al lavoro chi non può muoversi e insegnano nelle scuole come aiutare chi sta male. Sono coraggiosi e pieni di energia e cercano di sorridere anche quando sono stanchissimi. Tutti i giorni fanno un regalo alla città, il loro tempo. Tanti auguri, eroi del bene da 120 anni! Assistenza pubblica Parma, una storia di solidarietà dal 1902.